Buongiorno a tutti, per me è un onore fare gli onori di casa, scusate il bisticcio di parole. Eh, porto i saluti del, del presidente Massimo Inguscio che è, è partito questa mattina per l'Armenia quindi non, non è eh, potuto essere, presenziare questa giornata e eh, il direttore generale si è svegliato con 39 di febbre questa mattina e quindi eh, è a casa influenzato e, e quindi Per me è veramente un piacere e un onore fare eh, l'introduzione a, a questa giornata eh, organizzata dalla Protezione Civile per la presentazione diciamo, del primo anno de di attività eh, del progetto PON eh, mh, dal titolo verso una governance più forte per la riduzione delle, delle, del rischio. Questi risultati conseguiti appunto nel 2018, ehm, questo programma realizzato dalla protezione civile nell'ambito del programma operativo nazionale di governance e capacità istituzionale 2014-2020. Eh, il CNR ovviamente è ben felice di ospitare eh, que le queste attività della protezione civile in quanto da anni eh, c'è una forte collaborazione tra, eh, tra CNR e protezione civile, in quanto molti istituti, il CNR stesso, ma molti istituti del CNR, sono centri di competenza della protezione civile e eh, diciamo che questa collaborazione è governata da accordi, da, da accordi quadro e accordi poi con i singoli istituti ma già da anni il, il CNR appunto collabora con vari programmi e attività di ricerca a partire dagli, dal, dai, dai grandi terremoti che ci sono stati in Italia eh, dal 1980 a poi, fino a, purtroppo, a questi anni eh, 2016 e 2017. Eh, io eh, mi fermo qui per recuperare anche un po' eh, di tempo e passo subito eh, la parola a Mattia Fantini, sottosegretario di Stato per, le, per la pubblica amministrazione. Grazie a tutti eh, di, eh, di essere qui presenti. Uno penso che sia sufficiente. Beh. Grazie a tutti, grazie, grazie per l'invito. Per me è un onore, sono davvero molto felice di essere qui con voi. Il, I temi che trattate, ossia il rischio sirmico, il dissesto idrogeologico, per noi sono temi che sono molto cari, sono cari non solo a me, ma sono cari anche a questo governo, sono cari anche al gruppo da cui provengo. E anche se sembra che siano assolutamente distanti tra loro, io sono sottosegretario della pubblica amministrazione, mi occupo di pubblica amministrazione, mi occupo di razionalizzazione, mi occupo anche di digitalizzazione, sono argomenti che sono prettamente connessi tra loro. E volevo, quando, quando diciamo sono stato in, in, in, uh, invitato a questo convegno mi sono subito documentato, mi sono uh, cercato di capire di che numeri stiamo parlando? Sono numeri che sicuramente importantissimi, sono numeri rilevanti. Il rischio idrogeologico ci costa 3,5 miliardi l'anno. Dal 1944 ad oggi l'Italia ha speso circa 300 miliardi per fronteggiare i danni provocati da terremoti, da eventi franosi ed alluvionali, che facendo due calcoli sono, sono 3,5 miliardi l'anno. Tra il 44 e il 90 la media è stata di 2,8 miliardi l'anno, tra il 91 e il 2009 4,7 miliardi l'anno, mentre dal 2010 al 2012 la media è cresciuta ancora a 6,8 miliardi l'anno. Diciamo che c'è una spirale negativa che noi dobbiamo interrompere. La popolazione italiana è esposta a un rischio idrogeologico e sismico supera i 27 milioni di persone, un'enormità. Un Complessivamente sono oltre 7 milioni le persone che risiedono nei territori vulnerabili. Oltre un milione vive in aree di pericolosità da frana, elevata e molto elevata, e più di 6 milioni in zone di pericolosità, di pericolosità idraulica nello scenario medio, ovvero aree alluvionali per eventi che si verificano in media ogni 100-200 anni. Insomma, ce lo siamo sempre detti, io mi sono occupato di questi temi, anche come ingegnere, anche quando mi occupavo delle imprese di turismo. L'Italia è bellissima, è un nostro patrimonio di cui tutti ne andiamo orgogliosi ma è estremamente fragile e dobbiamo per questo prenderci cura di lei. A partire dai nostri 8.000 campanili è a rischio il 91% dei comuni italiani. La causa principale di questo peggioramento si conferma il comportamento dell'uomo. La cementificazione, l'urbanizzazione selvaggia, l'abusivismo edilizio, il disboscamento. La mancata manutenzione dei corsi d'acqua stanno rendendo i suoli italiani più poveri e quindi vulnerabili agli agenti atmosferici. C'è poi anche la piaga degli incendi boschivi che indeboliscono la capacità statica dei terreni. L'ambiente spesso è preda delle mafie, quelle che sversano i rifiuti, le mafie costruttrici che bruciano boschi per lottizzare, le mafie dei pascoli che danno fuoco alla Sicilia. Per questo la salvaguardia dell'ambiente, la lotta alle mafie e alle corruzioni sono entrambi preoccupazioni importantissime che stanno nei punti principali nell'agenda di questo governo. Secondo i dati del Corpo Forestale, dal 70 a oggi è andato in fumo il 46% di superficie boscata e il 64% di superficie non boscata. Sono danni irreparabili. Complessivamente il 16,6% del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggior pericolosità per frane e alluvioni. Quasi il 4% degli edifici italiani si trova in aree di pericolosità. Da frane elevate e molto elevate, più del 9% in zone alluvionali, nello scenario medio. Le industrie e i servizi posizionati in aree di percussione di frana elevate e molto elevate sono quasi 83.000, con oltre 217.000 persone esposte a rischio. Noi non vogliamo più vittime innocenti di frane e di crolli, noi non vogliamo mai più un rigopiano, mai più per le stragi di persone travolte in casa, come è successo qualche mese fa in Sicilia. E per questo. Questo governo sta veramente correndo ai ripari e lo dimostra anche l'operato del Ministro Costa che dopo le ultime alluvioni ha annunciato un piano Marshall contro il dissestro idrogeologico. 6 miliardi e mezzo di soldi veri per intervenire subito, per evitare di arrivare alle emergenze. Ecco che possiamo investire nell'ambiente e creare una grande politica degli investimenti pubblica che abbia natura antirecessiva e anticica. E per questo, e lo dico anche con molto orgoglio, stiamo lottando contro la Commissione europea perché tutti gli investimenti che questo Governo sta mettendo per, eh, per contrastare il rischio idrogeologico, tutti gli investimenti che sta mettendo per, per, eh, proprio dedicati alla protezione dell'ambiente che vengono quantomeno scorporati dal deficit, perché sono degli investimenti che non possono stare nel rapporto deficit-pill e oltre a questi problemi idrogeologici di carattere generale in Etiana abbiamo anche il tema del consumo del suolo città che si espandono a macchia d'olio distruggendo il verde, impermealizzando il suolo e questo io lo dico anche lo dico da Veneto da Veneto quindi da Uomo del Nord dove io sono assolutamente pro allo sviluppo sono assolutamente pro alle imprese però molto spesso come voi sapete la cementificazione è un processo irreversibile e quindi dobbiamo, do, dobbiamo cementificare, dobbiamo urbanizzare, dobbiamo industrializzare sempre con molta attenzione, con molta parsimonia e soprattutto fare delle scelte lungimiranti. Quando io parlo di questo governo e l'avete sentito anche dai media chiamarlo come governo del cambiamento perché l'ambiente per noi è una cosa importantissima. E appunto vi dicevo e chiudo anche il mio intervento come sottosegretario della pubblica amministrazione Mh, faremo un grande monitoraggio anche dei fondi europei per cercare di in investirli al meglio per cercare di investirli nel modo corretto proprio perché possono essere eh, più ehm, pi che possono corrispondere sempre di più alle esigenze del territorio affinché siano sempre bene spesi e come e come, diciamo, come ehm, amante della digitalizzazione, quindi che credo nell'interoperabilità, nell nel fatto della razionalizzazione dei database, nel fatto che si possa fare qualsiasi procedura a livello digitale, questo comporta il fatto che vigili del fuoco, protezione civile, siano tutti connessi alla stessa base di dati, in modo che la comunicazione tra loro sia davvero istantanea. Perché non è possibile che nel 2019 2020 le varie, eh, le varie eh, forze non riescano a comunicare tra loro. La tecnologia c'è e dobbiamo assolutamente metterla in pratica. I finanziamenti ci sono anche dal punto di vista e, e europeo e dobbiamo usarli al meglio. Grazie a tutti e buon lavoro. Ringrazio. Mattia Fantinati e con vero piacere che do la parola a Angelo Borrelli, capo eh, del Dipartimento Protezione Civile Nazionale. Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, vi ringrazio per essere qui oggi a fare il punto insieme a noi delle attività portate avanti nell'ambito del progetto PON Governance. Ringrazio ovviamente il sottosegretario Fantinati per la sua presenza e anche per le parole che ha pronunciato nel corso del suo intervento che vanno nella linea delle attività che il Dipartimento porta avanti, perché quella del Dipartimento della Protezione Civile è un'attività che riguarda il coordinamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile e in questo senso noi vogliamo e stiamo operando perché l'intero Servizio Nazionale che è costituito dalle Ovviamente i componenti dalle strutture operative, eh, quindi tutti quanti i ministeri, le regioni, i comuni, le province, quello che rimane delle province, ma le strutture operative, forze armate, forze di polizia, e il volontariato, si muove in, in modo coerente con quelle che sono le, eh, le direttive che vengono emanate dal Presidente della, eh, del Consiglio dei Ministri per la riduzione del rischio. Voglio anche ringraziare ovviamente il CNR e nello specifico Paolo Messina che ha collaborato da sempre con noi che oggi ci ospita in questa splendida sala e continua a collaborare anche nel programma Porn Governance insieme con la eh, Fondazione Cima di Savona. Eh, ringrazio anche Antonio Caponnetto e Riccardo Monaco dell'Agenzia di Coesione Territoriale che hanno creduto sin dall'inizio insieme con da Ludovica Agrò in questo ruolo del Dipartimento che è quello che facciamo in ordinario per la riduzione del rischio. Eh, ringrazio anche il Presidente della Commissione Grandi Rischi, eh, Gabriele Scarascia Mugnozza, tutti quanti i responsabili dei centri di competenze e voi di essere qui oggi. Questo progetto nel momento in cui era partito e partito per il Dipartimento era da un lato una scommessa e dall'altro era un investimento per il futuro. Scommessa perché? Perché nel corso del tempo il Dipartimento era rimasto un po' a, a guardare sul, eh, sul, eh, sul panorama degli investimenti e delle risorse europee e eh, abbiamo ritenuto invece che, visto che è quello il canale di finanziamento per tutte le attività di riduzione del rischio, il canale che dovevamo uh, portare avanti, quindi abbiamo sperimentato questa iniziativa e da questa iniziativa, che sta andando molto bene, noi ci siamo proposti, io ho rappresentato alla Ministra Lezzi, di eh, immaginare quale eh, programma operativo nazionale più importante, così mi, mi è stato detto, parlando anche con il Ministro, della programmazione 2021-2027 delle risorse eh, destinate alla riduzione del rischio. Riduzione dal punto di vista degli interventi infrastrutturali, da un lato strutturali e dall'altro per interventi non, non strutturali. Le finalità del PON, le conoscete tutti, sono quelle di migliorare le strategie di riduzione del rischio nel campo del rischio sismico, vulcanico, del rischio idrogeologico, e idraulico, attraverso il rafforzamento della governance dei diversi livelli territoriali, della cooperazione e delle competenze del territorio. Questo si realizza nell'ambito di una strategia complessiva, una strategia internazionale. Da ultimo gli accordi di Sendai, voi ricorderete che abbiamo tenuto nel mese di novembre qui a Roma L'importante forum europeo per la riduzione del rischio dei disastri è stato presieduto dal nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, che è l'autorità politica di riferimento del sistema di protezione civile. E questo è stato visto anche a livello internazionale, sottosegretario a tutti quanti voi, come un'attenzione nel nostro Paese alle esigenze dell'ambiente, della riduzione del rischio, della salvaguardia delle vite umane. Quindi il nostro Paese, sotto questo punto di vista, si pone all'avanguardia nel panorama mondiale, eh, ovviamente noi al di là del forum eh, coordiniamo quella che è la piattaforma nazionale per la riduzione dei rischi da disastri, è stata istituita a partire dal 2008 e la settimana prossima avremo una importante riunione della piattaforma, è il luogo dove in qualche modo si decidono le strategie nazionali per la riduzione dei rischi da disastri, le linee di intervento e di azione da portare avanti. Io ho anche accennato al Presidente del Consiglio dei Ministri e credo che eh, su questo tema eh, ci debba essere un tavolo più alto, un tavolo interministeriale, un tavolo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri competenti perché noi eh, come Protezione Civile, sistema della, di Protezione Civile, siamo bravi a organizzarci e autogovernarci, ma credo che la politica debba prendere le decisioni eh, direttamente sulla base di quelle che sono le nostre attività istruttorie e le nostre proposte. Gli strumenti per eh, portare avanti il PON, lo sapete, sono eh, l'elaborazione di standard minimi che noi abbiamo elaborato, eh, la presentazione dei progetti standard. La emanazione di linee guida, voglio ricordare siamo partiti a partire dal 2008 per le linee guida per la microzonazione sismica, eh, le, abbiamo elaborato poi le linee guida per le condizioni limiti di emergenza, stiamo elaborando e lavorando sulle linee guida per la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, quindi si tratta di un'attività che nello specifico andiamo ad attuare nelle cinque regioni, eh, Puglia, Campania, Sicilia, Calabria e, eh, e poi a queste si è aggiunta la Regione eh, Basilicata che eh, è entrata in corsa nel progetto e noi abbiamo eh, come dire, salutato favorevolmente questa entrata e, eh, e ringraziamo ancora l'Agenzia di coesione di averci anche consentito di far entrare la Regione Basilicata. Partono da queste Regioni il lavoro che stiamo facendo e si indirizza poi anche a tutte le altre regioni quindi quello che noi facciamo per queste regioni è il lavoro che sarà reso condiviso e reso eh, utile anche per, per il resto delle regioni. Si tratta di un eh, progetto che dal punto di vista finanziario è un progetto che non ha grandi risorse ma non ha bisogno di grandi risorse. Il budget di questo progetto è 11 milioni e mezzo di euro eh, abbiamo oh, 140 persone impiegate in queste attività, tra personale delle regioni, personale ovviamente del dipartimento, personale dei nostri centri di competenza che eh, abbiamo dovuto per le regole europee selezionare sulla base di una gara e quindi in questa avventura li chiamiamo operatori economici, va bene pure così, l'importante è che siano quelli che hanno le competenze, il know-how per poter svolgere queste attività, quindi nel corso della giornata di oggi i colleghi che interverranno eh, vi eh, renderanno i dotti di quelli che sono i progressi dell'attività del PON. Vi ringrazio ancora e eh, ricedo la parola al padrone di casa Paolo Messina. Grazie Angelo, eh, do, la, do la parola a Angelo Caponetto, eh, direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale. Grazie, eh, desidero ringraziare sinceramente eh, dell'invito ricevuto dal, dall'amico e collega Angelo Borrelli a nome del, del Dipartimento della Protezione Civile. non Devo certo eh, diciamo spendere molte parole eh, per sottolineare quale grandissima e meritoria funzione eh, svolga il Dipartimento e tutto il sistema della Protezione Civile eh, per il nostro Paese e per, per i cittadini italiani. Eh, non, non diremo mai abbastanza grazie per tutto quello che fanno e, e infatti eh, quello che vorremmo è che dovessero la, probabilmente intervenire meno una volta eh, determinate, eh, una volta che il rischio si sia verificato. Eh, questo, questo progetto che è inserito nel programma operativo nazionale per la capacità amministrativa ha appunto questo questo obiettivo che è molto importante, che è veramente un obiettivo strategico o quant'altri mai, che è quello di eh, eh, permettere a tutto, a tutto il Paese di dare un po' una svolta nella propria azione eh, di, per fronteggiare eh, i rischi che, che, che corriamo. Noi credo che abbiamo, siamo un'eccellenza del mondo in termini di, di protezione civile, ma siamo invece ancora un po' carenti, molto carenti eh, sulla, sugli interventi in materia di prevenzione, l'ha ricordato con i numeri eloquenti anche il sottosegretario che è intervenuto eh, prima di me. E dobbiamo fare prevenzione, sappiamo che il nostro territorio è un territorio fragile, eh, abbiamo, abbiamo rischi sismici, abbiamo i vulcani, eh, io personalmente, lo dicevo prima, eh, sono nato nella città che sta sotto il più grande ed anche, ho personalmente vissuto l'ultimo terremoto che c'è stato eh, nella notte di Natale perché poi mi trovo nella mia città che è Catania e bisogna eh, però intervenire sulla, sulla, sulla prevenzione, lì c'è anche un fatto culturale eh, secondo me noi italiani siamo grandiosi nel mostrare solidarietà, eh, velocità, abnegazione eh, quando si tratta di intervenire siamo molto meno accurati e attenti nel mettere in atto sia nella dimensione collettiva più ampia ma sia anche a livello spesso di comportamenti individuali quei comportamenti che servono anche a prevenire e ridurre il rischio quando l'evento eh, catastrofico eh, purtroppo si verifica. Un, un altro aspetto che mi piace sottolineare che è stato poi ricordato eh, poco prima è anche che questo eh, progetto eh, cerca di lavorare sugli standard. È una cosa di cui sono molto convinto e che secondo me è molto importante perché anche qui l'Italia ha da un punto di vista istituzionale un'architettura abbastanza complicata con tanti livelli di governo e quindi con delle risposte in termini di capacità amministrativa che non di rado sono diverse da, eh, da regione a regione, da territorio a territorio, a volte da tipologia di ente a tipologia di ente. Definire degli standard operativi ridurre a eh, denominatore il più possibile comune eh, quella quella diciamo varietà, fantasia, creatività che sono degli aspetti positivi diciamo, dell'essere italiani però ehm, che a volte eh, comportano anche delle risposte molto diversificate e quindi dei costi di aggiustamento successivi quindi anche nel diciamo, in un orizzonte più ampio non, non limitato a questo settore eh, chi mi, mi, mi ha ascoltato già in altre occasioni eh, sa che io insisto sempre abbastanza ossessivamente sul concetto di standard e anche come agenzia in materia poi più, più, più tecnica di gestione dei fondi e delle politiche di investimento stiamo cercando di, di lavorare per dare alla pluralità di soggetti eh, questa, questo tipo di servizio um, chiudo uh, dicendo anche e condividendo eh, quello, quello che è stato detto, l'importanza di lavorare eh, sulla prevenzione e su questo sistema eh, significa che noi dovremo anche eh, diciamo per il futuro eh, continuare a investire in questo settore. Infatti, mi scuso, non potrò seguire i lavori perché devo raggiungere appunto il Ministro Lezzi eh, ci sono due temi importanti, il primo di cui lei stessa ha parlato giusto ieri con la commissaria europea per la coesione, eh, vedere come creare un mh, mh, certo sistema di supporto alle regioni per accelerare la spesa in materia di interventi contro il distesso idrogeologico. Ci sono in realtà tra risorse europee ordinarie, fondo sviluppo e coesione, eh, ci sono... Mh, consistenti risorse programmate eh, su questo settore secondo me c'è un pochino di dispersione per l'appunto eh, nell'operatività nell e nell'efficacia quindi dovremmo cercare di dare un eh, con la collaborazione che è stata chiesta e già stata confermata anche dalla Commissione Europea cercare quindi di lavorare in questo senso per dare un un sostegno è riuscire ad accelerare questa spesa e poi il tema che è stato sollevato nel, dal 2021 comincia il nuovo ciclo di programmazione è già in corso il negoziato uh, sui nuovi regolamenti e anche sulla di, di allocazione delle risorse ci sono delle scelte nazionali che cominciano già a maturare e a dover essere prese e io naturalmente non, non posso che essere d'accordo al 100% con quello che ha detto Angelo Borelli sul fatto che questo è un settore su cui le risorse per la coesione devono essere investite in maniera molto consistente e anche con molta eh, punto cura, attenzione e accompagnamento da parte anzitutto dell'Agenzia. Della, dell Grazie. Ringrazio Antonio Caponetto e do adesso la parola ad Agostino Miozzo del Dipartimento di Protezione Civile, responsabile della struttura dell'attuazione del programma PON Governance. Grazie Grazie, dottor Messina. Eh, partirei con, nella mia breve, nel mio breve intervento partirei proprio da quel da quel momento di eh, esposizione internazionale che il nostro paese ha avuto eh, qualche settimana fa, alla fine di novembre eh, in quel forum già citato dal capo dipartimento Angelo Borrelli. Eh, quel forum è stato un'occasione molto molto importante, storicamente devo dire importante, per il nostro paese e per le attività di protezione civile che il nostro paese è in grado di rappresentare, attività eh, ben conosciute, ben note, è stato più volte detto siamo un'eccellenza, è vero, siamo un'eccellenza nella capacità di intervenire nella protezione civile, nessuno ci contesta la nostra eccellenza di un sistema capace di far fronte ai momenti emergenziali. È ben nota invece la nostra fragilità in quell'altro settore che è quello storicamente rilevante della prevenzione, della previsione, della cultura del rischio, della cultura del rispetto del territorio. Storicamente è una cosa ben nota, lo è. io ho lavorato per molti anni a Bruxelles e ho condiviso, ho visto nascere il Sistema Europeo di Protezione Civile. In quel sistema, anche in quel sistema, ci è riconosciuta questa, questa, questa strana posizione di un paese capace di fare cose fantastiche valutate in maniera super positiva da tutti, compresi i paesi del nord Europa, la nostra capacità di fare operazioni con decine di migliaia di persone, organizzare delle tendopoli che sono considerate a 5 stelle, considerate dai tedeschi, dagli svedesi, da gente che è sempre molto, assai critica e poco benevola nei nostri confronti, eh, con quelle, quelle considerazioni però portano con sé storicamente appunto questa nostra debolezza anche a livello europeo, la debolezza che noi conosciamo, punti di criticità che sono, che sono ben noti e che eh, sono stati ben discussi in questo forum. Angelo Barrelli ha detto una cosa assolutamente importante, quello che ha colto l'attenzione delle 53 delegazioni e eh, di paesi, 53 paesi che hanno partecipato al forum più organizzazioni internazionali che si occupano di temi eh, di riduzione del rischio da disastri è stata l'attenzione politica che straordinariamente abbiamo potuto saputo rappresentare. Avere il Presidente del Consiglio all'apertura del forum, avere un numero importante di ministri, viceministri partecipare al forum è stata per l'Italia di fatto una novità ha rappresentato eh, eh, a questo tavolo internazionale qualche cosa di inaspettato. Significa che probabilmente, e questi sono commenti che mi hanno fatto molti colleghi eh, eh, dell'Unione Europea, probabilmente siete di fronte ad un cambiamento di rotta. Eh, ce lo auguriamo tutti, eh, sottosegretario Fantinati. Eh, lei ha detto delle cose importanti, ha citato delle cifre assolutamente drammatiche, che sono il prodotto non di una responsabilità di un governo di un politico, sono il prodotto di un'eredità di decenni di distrazione, di assenteismo, di mancanza di attenzione, vera attenzione politica, a quelle che sono le politiche di, di, eh, di riduzione del rischio, mentre sui tavoli e nei vari fora che si, sono con, eh, che si sono susseguiti migliaia di volte abbiamo sentito come un mantra abusato, prevenire è meglio che curare, un dollaro investito in prevenzione ti porta a casa, 200, 300, 500 dollari ti riduce, eh, però quel mantra eh, enunciato, raccontato in tutti questi fora poi quantomeno a casa nostra veniva immediatamente dimenticato perché poi la politica era un'altra cosa e diciamo sempre quando facciamo questi discorsi eh, eh, che di solito la prevenzione non fa vincere le elezioni, no? investire in attività di prevenzione non ti dà grande ritorno politico e quindi è meglio, è meglio il, il, la fotografia del politico sull'emergenza paga di più dal punto di vista mediatico che fare iniziative che poi producono eh, benefici magari per quello che viene dopo di te. E questo è molto frequente nelle piccole comunità, i sindaci, perché un sindaco dovrebbe investire quelle poche risorse che ha eh, per fare prevenzione? Meglio fare la sagra della salsiccia, i fuochi d'artificio, perché quelli i cittadini li vedono subito e ti dicono che bravo che sei sindaco, che buona sta salsiccia, invece che fare formazione, educazione, cultura nella scuola, nel territorio e in tutti gli ambiti nei quali eh, noi abbiamo e ci confrontiamo quotidianamente perché questo è il vero dramma e la vera debolezza del nostro sistema. Eh, eh, debolezza che peraltro eh, quest'anno eh, abbiamo osservato e confrontato. Diciamo che noi siamo bravi a fare emergenza e poco bravi a fare prevenzione Quest'anno è accaduto un episodio, non c'entra molto con il dibattito di oggi, ma lo voglio citare perché rende giustizia alla nostra storia e alle, no alle difficoltà che abbiamo affrontato. Eh, parliamo di incendi boschivi, sono già stati accennati, noi abbiamo una storia di incendi boschivi, in fondo sappiamo ormai cosa fare, abbiamo in qualche modo assimilato e, e, e, e così metabolizzato la cultura di quello che è il problema, il rischio degli incendi boschivi, gli effetti degli incendi boschivi, abbiamo delle politiche forti, siamo capaci di intervenire, la più grande flotta di aerei antincendio del mondo, siamo bravissimi, eh, gli altri ci dicono quello che dobbiamo fare, quest'anno accade che abbiamo pochi incendi boschivi, la Svezia va a fuoco e la Svezia paese straordinariamente tipicamente colto e capace di fare prevenzione si accorge che in quella grande cultura della prevenzione, della cultura del rischio, non aveva mai assimilato o immaginato che un nuovo rischio, gli incendi boschivi legati probabilmente in quel contesto ai cambiamenti climatici, non voglio aprirne un dibattito, però Qualche cosa è successo perché improvvisamente quest'anno tutto il nord Europa è andato a fuoco, la Svezia si è dimostrata un paese totalmente impreparato e noi, i disgraziati, questi scialtroni dei mediterranei, siamo andati con i nostri aerei a dare una mano a spegnere gli incendi in Svezia. Questo rende giustizia probabilmente alle complessità e alle difficoltà del mondo della protezione civile. Per cui ci eh, durante quel forum ci siamo resi conto che in fondo non ci sono professori che ci possono spiegare o che possono dettare legge poi le nuove emergenze, le criticità, il forum ha peraltro, grazie al Presidente del Consiglio, messo in evidenza uno di quei rischi nuovi che anche alle Nazioni Unite non erano, per le Nazioni Unite non erano entrati nel dibattito, i rischi dell'invecchiamento delle nostre strutture, il ponte Morandi è stato portato ad esempio, il dramma del crollo del ponte Morandi è stato portato ad esempio di un nuovo un nuovo fronte di debolezza e di criticità dei nostri sistemi, che appunto è l'invecchiamento delle infrastrutture. Quindi non si parla solo di prevenzione dei disastri naturali, ma dobbiamo aprire gli occhi e la prospettiva di investimento e di monitoraggio e quindi di previsione e prevenzione anche in questo strategico settore che sono appunto le infrastrutture. Un minuto per alcuni commenti che riguardano le politiche nazionali, quello che stiamo facendo, che facciamo, che abbiamo fatto, che sono a supporto e che in questo progetto eh, si guardano e guardano a questo progetto che ha dei risultati estremamente interessanti eh, eh, e parlo politiche nazionali a livello locale soprattutto, parlando di prevenzione previsione, Penso e immagino e elaboro un attimo il pensiero su quelli che sono quello che è il nostro incubo quotidiano, quello che Angelo Borrelli conosce come problema quotidiano, i piani comunali di protezione civile, che sono gli elementi, il momento essenziale della cura del territorio e dell'interesse dell'attenzione del territorio sull'argomento prevenzione. In termini quantitativi abbiamo raggiunto dei buoni risultati, siamo vicini al 90%. In termini qualitativi direi che questo 90% è molto, meno, è molto meno alta percentuale perché un piano comunale non può essere un fascicolo cartaceo, non può essere un obbligo dell'amministrazione di scrivere, di compilare delle schede. Una volta che le hai compilate le metti nell'archivio, comunichi alla Regione che ti ha finanziato e al Dipartimento che vuole che tu faccia questi piani di aver fatto il tuo compilitino amministrativo e poi ti dimentichi di tutto il resto. Questo non è il piano comunale, piano comunale significa condivisione, significa informazione, significa mobilitazione del tuo popolo, del tuo cittadino, significa condividere con il cittadino quelli che sono i rischi del tuo territorio, il cittadino deve conoscere quelli che sono i rischi e che sono rischi ben noti ai quali basta, per i quali basta semplicemente un momento di, di, di, di diffusione, di spiegazione, di condivisione vera per capire che cosa che cosa significa il piano comunale. Last but not least direbbero gli anglosassoni il tema della formazione, della cultura, la scuola Ecco, e qui, e, e qui siamo in un ambito nel quale ci auguriamo di avere, abbiamo incontrato un ministro attento all'argomento, eh, con Angelo Borrelli abbiamo visto il ministro della pubblica istruzione che si è dimostrato persona pragmatica, operativa eh, che è andato al punto senza troppe teorizzazioni appunto di quei mantra eh, scaduti e abusati e abbiamo immaginato un nuovo rapporto eh, di eh, comunicazione con il mondo scolastico. La scuola è fondamentale, lo sappiamo tutti, quante volte vediamo quelle immagini che a me piacciono moltissimo e mi rendono nel contempo triste i bambini dell'asilo in Giappone, di qualsiasi asilo, a tre anni fare esercitazioni di protezione civile. Questi cresceranno con una cultura di conoscenza del rischio che è implicita, che è insita. Quei ragazzi quando avranno 25 anni dovranno comprare o costruire una casa, quella casa, maledetta casa, la faranno con dei criteri che sono criteri sensati, antisismici se c'è il sisma, in un luogo che non sia a rischio idrogeologico se c'è il rischio idrogeologico perché l'hanno maturato, metabolizzato il concetto di rischio, di conoscenza del rischio. Su questo noi dobbiamo investire e non possiamo, come abbiamo fatto in tutti questi anni, affidarci alla estemporanea disponibilità di un preside che è interessato semplicemente perché ha la moglie o il marito che magari ha fatto il volontario di protezione civile, un professore che fa scienze che però si è entusiasmato dell'idea della protezione civile. Questa non può essere casualità di informazione e di comunicazione, la cultura italiana deve nell'ambito più nobile della sua istituzione inserire questo aspetto come parte essenziale del percorso formativo del cittadino. Eh, questo esercizio, quello che stiamo facendo queste cose vorrebbe, eh, vorrebbe diffund, diffondere. Io ho, ho condiviso con i colleghi che hanno lavorato in questi mesi i risultati, i primi risultati e veramente ne sono rimasto affascinato, mi è piaciuto moltissimo vedere quello che sta venendo fuori da questo primo PON governance e mi auguro che questo sia solo l'inizio di un cambio, un vero cambio di rotta in quella che deve essere la cultura del paese di prevenzione, di previsione, di conoscenza dei nostri rischi. Grazie. Ringrazio Agostino Miozzo, purtroppo il sottosegretario ci deve salutare che ha impegni, lo ringrazio della sua partecipazione, delle parole appunto molto belle che ha detto e della sensibilità che questo governo ha su questi problemi di protezione civile, quindi rischio idrogeologico, sismico e vulcanico. Grazie ancora e arrivederci. Do adesso la parola a Italo Giulivo, eh, entriamo eh, più nel, nel merito delle attività che vengono svolte nell'ambito di questo progetto Pon Governance con un intervento programma per la mitigazione dei rischi idro, idrosismico-vulcanico ai fini di protezione civile e attività nelle singole regioni. Buongiorno, grazie Paolo Messina, buongiorno a tutti e entriamo nel dettaglio delle attività del PON Governance 2014-2020, protezione civile verso una governance più forte per la riduzione del rischio. Eh, introduciamo i lavori... Ecco. Non va avanti, un attimo. Questo è un Ecco, penso di sì. E eh, ci credo. <ride> ok, grazie Fabrizio. Dunque, diciamo introduciamo i lavori spiegando innanzitutto cos'è il PON. È stato già detto che è un programma di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio. Ci concentriamo su quella che è la capacità istituzionale e quelle che sono il rafforzamento delle competenze territoriali. Il Dipartimento della Protezione Civile è il soggetto attuatore di un programma che viene realizzato in ambito di convenzione con l'Agenzia per la coesione. Il PON non è uno strumento per finanziare interventi strutturali per la riduzione del rischio, non rende disponibili risorse umane alle regioni per far fronte a carenze di personale ma ne rafforza solo le competenze territoriali, non realizza altre attività che per legge sono in capo alle regioni. Si è già detto che il PON vale 11,4 milioni di euro dal 2017 al 2021. Il Dipartimento della Protezione Civile e il Beneficiario è rivolto a Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata che è entrata in corsa. I nostri operatori economici che danno supporto tecnico-scientifico alla realizzazione delle attività del PON sono il CNR ICAG per la parte sismica e vulcanica è un'ATI costituita da Fondazione Cima, Fondazione Politecnico di Milano, Università delle Calabrie, CNR IRPI e il CINID, il Consorzio di Idrologia eh, Italiana, che eh, come dire, danno sicurezza del massimo delle competenze nelle materie oggetto del PON. C'è una commissione tecnica interistituzionale che garantisce il partenariato diffuso tra i soggetti che partecipano al PON e, ovviamente, c'è la regia complessiva dell'Agenzia per la coesione territoriale. Per portare avanti le attività del PON. Eh, si è dovuta mettere su un'organizzazione che è quella che vedete cioè c'è una struttura responsabile del programma che è presso il Dipartimento della Protezione Civile che si interfaccia con la Commissione Tecnica Interistituzionale per il Partenariato Diffuso ma che ha un'organizzazione basata sia interna, un'organizzazione sia interna al Dipartimento che degli operatori economici che poi si cala a cascata sulle singole regioni per poter fare delle azioni dedicate alle complessità e difficoltà che variano da regione a regione. Il Capo Dipartimento ricordava appunto un, una compagnia di 140 persone dedicate a sviluppare buone pratiche di prevenzione di protezione civile con oltre 130 linee di attività. Gli obiettivi sono appunto quelli di definire una nuova e efficace proposta di governance nelle aree tematiche rilevanti per la riduzione dei rischi avvalendosi del partenariato diffuso sia per la definizione delle politiche di intervento che per gli aspetti tecnici e di implementazione delle stesse. Rafforzare la capacità istituzionale e rendere efficienti l'azione delle regioni per la riduzione del rischio idrogeologico, sismico e vulcanico. Raggiungere degli standard minimi su tutto il territorio attraverso un percorso che è quello di programmare gli interventi per la riduzione dei rischi e di creare una resilienza socio economica. Questi sono gli standard che ci siamo proposti in un documento che il Dipartimento della Protezione Civile ha elaborato nel dicembre del 2015. Questo percorso costituisce per noi il progetto standard. Progetto standard che è appunto quello di realizzare una programmazione di interventi e di modelli e criteri a supporto del decisore pubblico per la corretta ed efficace allocazione delle risorse disponibili ai fini della riduzione dei rischi. Allo scopo di facilitare l'assorbimento e l'impatto degli investimenti sostenuti anche con interventi di affiancamento istituzionale e avvalendosi di specifiche e alte competenze professionali per accompagnare i governi regionali nel processo di adozione e applicazione degli strumenti elaborati. Il progetto standard non è eh, diciamo, un qualcosa di nuovo, ma è soltanto la introduzione e razionalizzazione di buone pratiche già nate nel discorso tra il Dipartimento e le regioni e quindi i criteri per la microzonazione sismica, le condizioni limiti per l'emergenza, le attività svolte con l'articolo 11 e quant'altro. L'attuazione dei progetti standard è peraltro calata nella realtà delle singole regioni in funzione di quella che è l'analisi degli specifici fabbisogni e dei contesti territoriali. Il progetto standard è articolato in sei fasi. La prima fase è quella dell'individuazione dei contesti territoriali, una seconda dello studio di rischi e pericolosità per singoli contesti, l'analisi dei piani disponibili e come migliorarli, la valutazione dell'operatività del contesto e la programmazione degli interventi necessari per rendere efficiente quel contesto. Queste sono, diciamo così, le fasi del progetto che vengono portate avanti realizzando delle linee di attività di cui quelle di tipo A sono di carattere generale, sono analisi dei fabbisogni, individuazione dei contesti, predisposizione di linee guida e indirizzi per la programmazione, sviluppo di modelli di valutazione. Nella fase, nelle, con le attività B, tutto ciò che viene definito nelle sue linee generali nella fase A e che è oggetto di approfondimento del workshop di oggi, verrà calato sulle singole regioni eh, tramite un supporto e un affiancamento dedicato alle singole regioni. La riduzione dei rischi ai fini di protezione civile ha l'obiettivo di garantire l'operatività dei contesti strutturali di un sistema di emergenza in un contesto territoriale a seguito di un evento idrogeologico, idraulico, sismico e vulcanico e per questo viene introdotto l'indice di operatività strutturale del contesto territoriale. Misurare l'operatività di un contesto territoriale è importante e ha un obiettivo quello di dare una priorità, un indice di operatività per ciascun contesto territoriale e un'incidenza di ogni singola componente strutturale all'interno del contesto serve individuare delle priorità tra i diversi contesti territoriali, le priorità interne al singolo contesto territoriale, a meglio programmare le risorse e anche un modo per valutare la performance di spesa rispetto alle risorse disponibili e messe a disposizione da altre fondi finanziarie che possono essere il RENDIS, il SILMAS BONUS, l'articolo 11 il FESR e via discorrendo. Quindi misurare la performance tramite, a livello di contesti territoriali. I contesti territoriali sono stati introdotti appunto dal Dipartimento negli standard minimi definiti il 17 dicembre 2015 laddove si è definito che la programmazione potrà pertanto contemplare anche il rafforzamento della cooperazione su aree territoriali limitrofe, appunto contesti territoriali in cui le attività di pianificazione e conseguente gestione dell'emergenza si possono esercitare in modo unitario. Quindi l'obiettivo è di elaborare una metodologia per l'individuazione di contesti territoriali ed è quella che sarà spiegata nel corso di questo workshop che va oltre la logica del limite amministrativo del comune per un'ottimale gestione delle emergenze e dei rischi che colpiscono un territorio, eh, previa analisi dedicata. E quindi sono, come dire, le prime applicazioni che sono nate nell'ambito del discorso dell'articolo 11 eh, proiettate a una scala più vasta. Il contesto territoriale, praticamente, è un'aggregazione di comuni che, eh, diciamo così, condividono problematiche di rischi e che condividono una struttura che ne determina la resilienza. Le nostre città, come sapete, sono un sistema di sistemi. C'è il sistema della comunicazione, quello dei trasporti, quello della sanità, quello delle imprese, quello del lavoro, eh, quello della sanità, che sono tanti sistemi che si devono hanno, hanno un'esigenza di valutare una resilienza interna ai, propri, ai singoli sistemi ma anche quelli che sono i collegamenti trasversali e molte di queste strutture hanno una valenza che va oltre il limite del singolo comune. Pensiamo solo a quello che può essere un edificio strategico quale la prefettura, un ospedale che rende le proprie attività e i propri servizi per gestire un'emergenza a livello ben più ampio di quello che è la scala del singolo comune. Il primo luogo, come diceva Agostino Miozzo, dove si fa una verifica di adeguatezza di tutto questo è proprio il piano di protezione civile, che sarebbe auspicabile che venga realizzato a livello di contesti e non più egoisticamente a scala di singolo comune, proprio per avere una capacità di meglio indirizzare le attività. Questo è, come dire, il travaso, l'applicazione di quello che è maturato con l'esperienza della CLE, l'analisi delle condizioni limiti di emergenza. Ci ricordiamo tutti dopo il terremoto dell'Aquila, l'immagine del palazzo di governo crollato che è diventato il simbolo di quella emergenza e tutti ci siamo detti non può più accadere. In quel momento il governo italiano ha fatto una forte azione di prevenzione strutturale dal punto di vista sismico ma ha anche deciso che si faceva una forte azione di eh, microzonazione sismica e di CLE, cioè proprio di analisi delle condizioni eh, delle, eh, delle, per, eh, che possono determinare dei problemi nella gestione dell'emergenza. Ci sono degli edifici che devono garantire la loro operatività altrimenti non si governa un'emergenza. Per fare questo appunto ci siamo detti qual è il contesto in cui questi vari edifici, questi vari oggetti che afferiscono ad amministrazioni differenti che spesso non si parlano tra di loro, qual è il momento in cui si può fare sintesi, avere una visione sistemica di quanto è importante l'uno e quando l'uno condiziona l'altro. Ebbene questo può essere appunto quello che avviene all'interno del contesto territoriale valutandone l'indice di operatività strutturale. L'indice di operatività strutturale è un sistema per il Servizio Nazionale della Protezione Civile di capire se sta svolgendo bene il proprio ruolo. Sapete tutti che il Servizio Nazionale della Protezione Civile quindi Stato, Regioni, Comuni devono esercitare la propria funzione di protezione civile che è una funzione di pubblica utilità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Ecco che l'IOCT ci dà la possibilità di verificare qual è l'adeguatezza organizzativa dei singoli contesti territoriali, non solo, ma se si lavora su standard e se si lavora su, uniformando le procedure si facilita anche quella che è la sussidiarietà nel momento in cui c'è una calamità che richiede l'intervento sostitutivo se ci sono procedure, se ci sono mh, eh, strutture realizzate secondo degli standard comuni l'intervento di chi in, eh, sostitutivo nel rispetto del principio di sussidiarietà diventa certamente più performante. Ecco che con il, il PON Governance è stato portato avanti uno. Una, la definizione di un indice di operatività strutturale in cui sono stati presi gli elementi fondamentali per gestire un'emergenza, quindi gli edifici fondamentali, le sedi del COC, le connessioni, le accessibilità, le aree di ammassamento e le aree di ricovero e si vanno a valutare questi eh, elementi per capire qual è l'operatività di quel contesto territoriale. L'area coperta da quel diagramma esagonale costituisce L'operatività di quel contesto territoriale. Quindi abbiamo un modo finalmente per misurare quanto siamo operativi per gestire l'emergenza cosa che prima come dire avveniva molto a naso e eh, ogni eh, regione aveva, ha la sua diversa modo di valutare la sua operatività. È ovvio che in questo diagramma l'area che manca rappresenta ciò che va completato per rendere efficiente il sistema di gestione delle emergenze. Quindi quell'area che manca è fatta di interventi da fare, di costi da realizzare e quindi di migliorare la programmazione degli interventi. Stabilire che piuttosto che eh, finanziare un intervento piuttosto un altro ne finanziamo uno perché migliora la performance del contesto territoriale per affrontare le criticità del nostro territorio. Partivamo da una situazione che era quella che vedete qui riprodotta sulle singole fasi. Nel 2018 si è lavorato a testa bassi su queste attività e qui vedete tutte le attività che sono portate, state portate avanti. In questo grafico manca la Basilicata perché è entrata in corsa ma come dire eh, si è messa subito in linea e le attività stanno eh, praticamente anche. Mh, facendo tesoro delle esperienze maturate sulle altre regioni e quindi si sta mettendo in linea con il lavoro già sviluppato sulle altre regioni. Perché è importante tutto questo? Perché eh, come si ricordava in scenari internazionali l'UNASDR dal 2016 propone una evoluzione dell'equazione del rischio. Il rischio non è più l'hazard per l'esposizione per la vulnerabilità ma al denominatore viene introdotto il fattore capacità, inteso come la combinazione di tutti i punti di forza, gli attributi e le risorse disponibili all'interno di un'organizzazione, comunità o società per gestire e ridurre i rischi da disastro e rafforzare la resilienza. Badate bene che l'UNSDR parla di organizzazione, comunità o società e non parla di città, non parla di limiti amministrativi, mi parla di aggregazioni che nascono sui territori e che sviluppano la loro capacità e resilienza come si eh, la capacità quindi che è quello che noi facciamo con, con, con, con Governance di sviluppo di capacità istituzionali ha un forte impatto nella riduzione del rischio perché è l'unico fattore che compare al denominatore di un'equazione. Come si accresce la capacità e la capacità si accresce non investendo grossi soldi, come diceva il Capo Dipartimento, sono tutte azioni di prevenzione non strutturale e quindi abbiamo innanzitutto la necessità di fare una valutazione dei rischi e delle criticità. L'Europa chiede anche al Dipartimento ogni tre anni di fare un'analisi della valutazione dei rischi e ci chiede di verificare se siamo diventati più bravi di tre anni in tre anni. La pianificazione urbanistica e territoriale deve essere compatibile con questa valutazione dei rischi e la deve condizionare. La programmazione degli interventi deve derivare dalla valutazione dei rischi. Dobbiamo avere una conoscenza dell'esposizione e delle vulnerabilità sempre più forte, altrimenti non si può parlare di rischio, rimaniamo a livello di pericolosità. La pianificazione di protezione civile e le esercitazioni diventano un punto cardine. Il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale che sono dei concetti sanciti dal codice di protezione civile devono essere sviluppati e la pianificazione territoriale deve necessariamente condi essere condizionata dalla pianificazione di protezione civile così come la pianificazione di protezione civile deve essere assolutamente rivista ogni qualvolta la pianificazione territoriale determina un nuovo asset del territorio e quindi un nuovo oggetto esposto i sistemi di allertamento, la verifica dell'adeguatezza organizzativa, sicuramente la, la formazione e la condivisione dei dati che ricordava anche il sottosegretario, l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le norme di comportamento, bisogna apprendere le lezioni e le buone pratiche che sono maturate in altri contesti e bisogna implementare le politiche nazionali del build back better, cioè ricostruire meglio facendo tesoro dell'esperienza del passato, diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile, coinvolgere i cittadini educandoli e rendendoli consapevoli rispetto agli scenari di rischio che eh, sono presenti nel proprio territorio anche fornendo gli informazioni sui servizi di protezione civile disponibili all'interno di quel territorio. Servizi di protezione civile che non saranno mai disponibili se non si fa mente comune sul piano di protezione civile bisogna rafforzare il senso di comunità e via discorrendo. Tutte azioni non strutturali che con la volontà possono essere portate avanti a costi realmente contenuti ma che hanno la capacità di ridurre fortemente il rischio. Il capo dipartimento ricordava che il Dipartimento della protezione civile è focal point nazionale per la riduzione dei rischi da disastro ed è responsabile dell'attuazione della strategia internazionale di Sendai. Eh, voi tutti ricorderete Sendai, una città giapponese che nel dell'11 marzo del 2011 fu colpito da un terremoto violento magnitudo 9 che eh, ha determinato degli effetti a scascata i, di tsunami, di incidenti nucleari e quant'altro. 20.000 morti che misero in ginocchio un paese. Il giorno dopo il primo ministro giapponese in televisione dovette ammettere che era eh, la giornata peggiore dalla chiusura della seconda guerra mondiale in Giappone. Quindi eh, è chiaro che Sendai ha portato una svolta nel sistema internazionale non più parlare di gestione delle catastrofi ma di gestione del rischio di catastrofi, centralizzare la prevenzione e da lì è, parta è partito ovviamente la strategia internazionale di Sentai sulla quale noi faticosamente ci esercitiamo per diffondere questa cultura eh, di prevenzione. Entro il 31 dicembre 2020 anche l'Italia in attuazione del protocollo di Sendai si dovrà dotare ufficialmente di una strategia per la riduzione dei rischi da disastro e per fare questi eh, abbiamo un continuo dialogo, eh, convochiamo tavoli non ultimo quello che il capo dipartimento anticipava del 7 febbraio per confrontarci. Tra questi tavoli c'è stato anche quello del 21-23 novembre a Roma sul forum europeo per la riduzione dei rischi da disastri e vorrei solo far presente che nella Carta di Roma che i Paesi hanno sottoscritto è espressamente riportato tra i tanti punti il rafforzamento dei meccanismi di governance e la fornitura di linee guida e buone pratiche per garantire una gestione efficace ed efficiente del rischio di catastrofi. L'uso di valutazioni del rischio di catastrofi come prerequisito per gli investimenti infrastrutturali nonché la realizzazione di misure complementari per incentivare gli investimenti nella resilienza. Esattamente ciò che facciamo col PON governance. Quindi, come dire, in questo campo abbiamo anticipato degli obiettivi che con la Carta di Roma la comunità internazionale si è data. Uh, io con questo ho finito l'introduzione su, sui concetti che poi saranno approfonditi nel prosieguo. Uh, come proseguiranno i nostri lavori? Eh, proseguirà un'illustrazione della metodologia per i contesti territoriali e le valutazioni dei colleghi Bramerino e Corazza, um, poi nel pomeriggio parleremo di standard minimi e ambiti territoriali ottimali con il collega Luigi D'Angelo e poi seguirà un dibattito. Eh, con le regioni che fanno parte del PON allargato a tutte le altre regioni che sono oggi qui presenti e che volutamente sono state invitate per cominciare a porre a base comune le eh, informazioni e le conoscenze che il PON hanno consentito eh, di realizzare. Domani invece entreremo nel merito delle singole linee di attività quindi un profilo più strettamente tecnico, ma vi consiglio di eh, rimanere e di eh, seguire anche la giornata di domani perché eh, come dire, è, è, si entra in un merito tecnico e i risultati sono veramente accattivanti e interessanti e possono veramente essere messi eh, a base comune per tutte le regioni d'Italia. Io oh, mh, ho finito, non mi rimane che ringraziare i tante, eh, le tante persone che hanno reso possibile l'attuazione di questo PON Governance 2014-2020 eh, non mi consentirete di ricordare in particolare il collega Biagio Costa che ci ha lasciato e che è stato uno degli artefici della realizzazione del nostro programma PON Governance 2014-2020 grazie a tutti per l'attenzione Grazie Italo, eh, do di nuovo la parola a Angelo Borrelli capo protezione civile per un saluto visto che eh, deve lasciare per impegni. Sì, Grazie ancora Paolo, adesso è previsto il break ma io vi lascerò, non ci sarò nella seconda parte di oggi, ci saranno i colleghi perché abbiamo da lavorare soprattutto sul, sui provvedimenti normativi che riguardano il post terremoto di Catania, quindi io ho un'agenda fitta nel pomeriggio e anche domani. Quindi vi lascio in buone mani, nelle mani dei colleghi e del padrone di casa, Paolo Messina, che ringrazio nuovamente per la sua grande disponibilità, grande supporto che ha sempre dato a partire dalla, dalle attività della microzonazione sismica alle attività del PON Governance. Grazie, grazie a tutti. Grazie, Angelo, sempre. Molto gentile, e molto buono. Quindi eh, adesso c'è un, eh, un coffee break di mezz'ora, siccome siamo in anticipo ci diamo appuntamento alle 11.50 quindi con 10 minuti di anticipo rispetto, rispetto al programma eh, per la prosecuzione dei lavori. Grazie a tutti. Vi invito a riprendere posto nella sala così eh, diamo il via alla, alla seconda, seconda parte. Ah, ecco. Ok, allora do subito la parola a Fabrizio Bramerini della Protezione Civile per un intervento Bramerini Corazza su metodologie per contesti territoriali e valutazioni. grazie, buongiorno eh, vabbè, le, le parole chiave delle, eh, del PON fra le parole chiave del PON ci sono sicuramente governance coesione, eh, territorio allora eh, diciamo a dispetto di coloro che pensano che eh, con la dematerializzazione ci sia anche la virtualizzazione del mondo in cui vivono gli esseri viventi io credo eh, che invece ci sono molte altre persone che pensano che Uh, l'umanità in particolare sia fortemente legata ai luoghi e di questo adesso parliamo, parliamo dei territori cioè praticamente di uh, geografie che sono a fondamento e sono la base di partenza per poter poi procedere e fare valutazioni eh, complessive. Um, mi piace iniziare con questa slide che è la stessa che eh, il Dottor Giurivo vi ha fatto vedere prima, solo con una grafica completamente diversa, un pochino diversa diciamo, compariva già in una ordinanza di, attuativa eh, dell'articolo 11, perciò microzonazione sismica, ICLE. Eh, già all'interno di quella c'era un allegato in cui si diceva che bisognava attribuire poi ai comuni la fase in cui si stava rispetto a un, un ipotetico percorso che era stato predisposto. Il PON all'epoca e, e a, a tutt'oggi la commissione eh, tecnica presieduta da Mauro Dolce aveva pensato bene di approvare questa. Eh, diciamo non solo come pattern ma com proprio come procedimento, procedura per arrivare alla programmazione degli interventi e noi eravamo all'epoca appunto nella fase 2 con le valutazioni, di le analisi, gli studi di microzonazione sismica e nella fase 3 con la CLE. Eh, adesso oggi... Questo schema è lo schema proprio del PON. Lo conoscono bene le cinque regioni con le quali stiamo lavorando. Eh, solo che non si parla solo di un solo rischio, si parla di più rischi. E eh, eh, viene confermato però, viene messo come diciamo a regime, un, una, una procedura che prevede tutte queste, queste fasi. Noi oggi qui iniziamo con questa che era la prima fase... Eh, nel corso degli anni già molte cose sono state fatte, sia nel settore idrogeologico che nel settore sismico e vulcanico, per le altre fasi, ma rispetto a questa procedura che è più una procedura logica, mancava un inquadramento che riguardasse proprio la contestualizzazione, cioè capire bene su quali territori andare a lavorare, in che forma dovessero essere aggregati, analizzati, in maniera da ottimizzare i processi poi di distribuzione delle risorse una volta che uno valutava quali fossero eh, il, gli obiettivi, il, il livello di raggiungimento degli obiettivi uh, territoriali, per cui eh, abbiamo ben pensato che era la volta buona in cui bisognava mettere a punto una strategia eh, condivisa e è per questo che ne parliamo qui cioè perché poi si arrivi a vedere se è condivisa, eh, riguardante la definizione dei contesti territoriali. All'interno del PON abbiamo messo a punto una linea guida, perciò una bozza, eh, che eh, riguarda eh, l'individuazione dei contesti territoriali. Poi è stata applicata alle cinque regioni ma Uh, abbiamo deciso all'interno del Dipartimento che dovesse essere applicata a tutte le regioni per vedere quali fossero eventuali criticità e quali fossero i problemi indipendentemente dal fatto che fossero solo le cinque regioni nel quale si andava a lavorare e così adesso esistono praticamente questi, queste linee guida ed esistono questi singoli eh, fascicoli al cui interno una base dati e via di seguito al cui interno abbiamo sperimentato questa applicazione e viene posta adesso all'attenzione di tutte quante le regioni perché si, se, ne, se ne possa discutere. Se ne possa discutere perché eh, diciamo, i riferimenti che sono stati fino ad ora seguiti eh, sono questi, molti normativi si parte dal primo che non è ma è semplicemente un concordato fra le regioni fatto nel 2015 sugli standard minimi è un po' l'input primario si parlava di eh, coesione fra i territori e di possibilità di lavorare per aggregati per, eh, territoriali comunque definiti dopodiché eh, come dicevo ha ereditato questa eh, questo indirizzo stabilito con gli standard minimi e ne ha, lo ha fatto proprio nel senso di struttura vera e propria del, del PON. Eh, è arrivato il codice di protezione civile e, eh, guarda caso, ma non è un caso, è evidente, si parla di ambiti e Anche lì il problema è definire bene sin dall'inizio quali sono eh, i territori. La direttiva 1099 della protezione civile dà una serie di indicazioni che all'epoca erano riferite ai com, è evidente che adesso si, si dovrà parlare di ambiti ottimali e poi noi abbiamo introdotto delle altre, degli altri che sono diventate per noi delle invarianti, adesso vediamo, che sono i sistemi locali uh, uh, del lavoro Istat e poi sono le unioni dei comuni, anche questo processo Vabbè, è inutile che ne parli, credo che la totalità delle persone che sono qui probabilmente ne sanno più di me sulle unioni eh, dei comuni. Va bene, la magia come è stata strutturata? Secondo quattro. Eh, fasi secondo quattro passaggi all'inizio si prende a riferimento i sistemi locali e ora vediamo perché, dopodiché si vanno a confrontare questi eh, sistemi locali con eh, sostanzialmente le unioni dei comuni e con la geografia dei, dei com, stiamo parlando del, di quello che attualmente esiste nell'organizzazione della protezione civile a livello di tutte le regioni e dopodiché eh, si individuano all'interno di questi eh, contesti territoriali, così li abbiamo chiamati genericamente si devono individuare i comuni di riferimento e anche qui c'è cioè, diciamo delle, un, un metodo su come debbono essere individuati. Infine nell'ultima fase non meno importante vengono fatte una serie di verifiche vedremo specialmente sulla raggiungibilità anche questa definita all'interno della direttiva 1099 della popolazione elemento chiave per la protezione civile è evidente e poi vengono fatti una serie di confronti per esaminare criticità che, essere, che possono determinare evidentemente dei processi di feedback. È evidente che questa fra, questa fase, queste fasi sequenziali determinano dei processi iterativi, specialmente per quanto riguarda la verifica finale, pensate che nel momento in cui la raggiungibilità in termini di tempi significa che uno deve ripetere il processo sistemando delle cose che non, non tornano nell'ultima fase. La base di partenza sono i sistemi locali del lavoro, cioè eh, sui sistemi locali del lavoro eh, che sono i luoghi che eh, vengono definiti la popolazione risiede, il lavoro è dove quindi indirettamente tende ad esercitare la maggior parte delle proprie relazioni sociali ed economiche. Perché questo riferimento? Molte delle regioni qui presenti lo sanno perché ne abbiamo discusso a, a, a lungo e anche molte persone che hanno partecipato a questo eh, processo di formazione di questa metodologia. Sostanzialmente ci siamo appoggiati a quello che l'Istat ormai da tantissimi eh, anni ormai ha elaborato e che si basa sulle matrici di pendolarismo. Va a misurare quali sono i flussi e le interdipendenze fra i comuni e ha definito questi 11 sistemi locali del lavoro l'ipotesi che sta dietro e che noi abbiamo adottato è quella che per cui l'interazione fra dei sistemi locali nei quali eh, vigono modalità eh, socio-economiche consolidate se vanno di pari passo con l'organizzazione anche per fronteggiare l'emergenza di questi territori nel momento, si, nel momento in cui si integrano queste due cose ciascuna delle due godrà dei benefici l'una dell'altra. In alcune circostanze credo sia abbastanza intuitivo e abbastanza semplice, si pensi semplicemente al sistema infrastrutturale che viene eh, incentivato, che viene eh, consolidato all'interno di un sistema locale per finalità strategiche di sviluppo e via di seguito che eh, va evidentemente incontro e è decisivo anche per le attività di protezione civile nel momento in cui meglio collega eh, tutte quelle località e quei centri fondamentali che sono decisivi per la gestione nell'emergenza. Da questo punto di vista sono stati presi questi eh, eh, sistemi locali del lavoro e sono state fatte altre considerazioni rispetto a vantaggi e criticità. Innanzitutto sono omogenei per tutta l'Italia e eh, esprimono già delle relazioni esistenti sul, sul territorio. Questo significa che Uh, sarebbe molto interessante andare a misurare la correlazione esistente fra questi sistemi e per esempio le condizioni geomorfologiche alcune anche queste secondo noi sono intuitive si pensi per esempio al fatto che la popolazione non cavalla un crinale per andare a lavorare perché è troppo oneroso eh, che un fiume può essere una delimitazione a un muro cioè invalicabile e poi nel momento in cui c'è un ponte un collegamento eh, questa cosa eh, diventa manifestamente collegata, collega de dei terreni. Cioè praticamente l'economica della popolazione già di per sé in qualche maniera recepisce quelle che sono delle condizioni naturali, in parte ovviamente. Quali sono le criticità? È che chiaramente questi sono sistemi indipendenti da, tutto, eh, da tutti gli altri sistemi, dalle altre geografie, innanzitutto quella amministrativa. I sistemi locali del... pensate, costruiti su, per chi non lo sa, sui comuni non tengono conto assolutamente delle geografie provinciali e regionali, per cui eh, guarda la realtà, ci, lo vedremo adesso, ci sono delle interdipendenze regionali che nella realtà non vengono sancite nel lato amministrativo. Ma questo è noto eh, e il problema grosso a cui ci siamo, eh, che dobbiamo fronteggiare alla fine, lo vedremo, sono il fatto che le amministrazioni provinciali, che non sono solo le province, ma le prefetture, hanno dei confini che storicamente, no, se uno pensa alla storia, dei, se, se, se si ricorda la storia delle, delle province in Italia, da partire dal e a quello che succede nell'epoca fascista, in cui vengono, per motivi altri vengono allargate le province tipo Roma, Napoli o Rieti, che passa da quest'altra parte e via di seguito, ecco, sono tutt'altro che scelte strategiche per obiettivi oggi eh, condivisibili. All'epoca evidentemente c'erano degli altri obiettivi e poi l'altra cosa è che ci sono poche statistiche per noi utili, per noi protezione civile e forse anche in campo ambientale eh, fatte in questa, in questa maniera. Però questa è una cosa alla quale si può senz'altro sopperire. Allora per analizzare quelle fasi qui ho riportato eh, la Regione Calabria come esempio passo passo per andare a vedere quello che è stato fatto molto sinteticamente, sono stati presi i sistemi locali del lavoro, vedete sulla sinistra la mappa, quella è la mappa dei sistemi locali del lavoro in cui però sono state eh, rappresentate le classi di popolazione, classi di popolazione perché eh, in funzione di quello che già l'attuale direttiva eh, 1099 che dà una serie di parametri indicativi di come devono essere costituiti degli ambiti di organizzazione del territorio dice da un target di popolazione sui 30-35 mila abitanti. Allora noi abbiamo pensato bene attorno a questo 30-35 mila abitanti e dire tra 10 e 50 andiamo a vedere se i sistemi locali del lavoro già sono confezionati in questa maniera. Questo significa che eh, sistemi locali del lavoro con 10 abitanti, sotto i 10 abitanti per noi sono troppo piccoli e questo anche in coerenza con è la direzione data dalle unioni dei comuni verso le fusioni in cui determinate funzioni non possono più essere esercitate al di sotto di determinate soglie, fra cui fra l'altro anche quella di protezione civile. Per cui anche il sistema locale per noi quando è troppo piccolo, insomma in qualche maniera non è molto funzionale, si è ritenuto che non fosse molto funzionale. Eh, lì ci sono indicati quelli in giallo chiaro che appunto sono stati accorpati sono stati accorpati secondo una prima logica già, già questa ora non so se sono già arrivati i nostri colleghi della Calabria che non vedo perché ancora non sono là eh, in cui c'è Mesoraca no? di cui abbiamo già discusso perché è a cavallo della provincia è il primo giallo che vedete là che probabilmente è stato aggregato non in maniera ottimale Dopodiché però sono state fatte anche una serie di valutazioni su quelle, in quelle parti cerchiate in alto, vedete che ci sono proprio i sistemi locali che scavallano la regione, là ci sono quel gruppo di comuni bianchi, là in realtà sembra uno ma sono tre comuni che eh, pendola, che gravita su Nova Siri in Basilicata, mentre sono comuni calabresi. Allora, che cosa abbiamo fatto? In questo caso il confine della regione è un confine Messico e Stati Uniti, è invalicabile, per cui abbiamo deciso di modificare il sistema locale e andandolo ad aggregare all'interno della regione. Non è possibile eh, modificare questa cosa e probabilmente bisognerà fare la stessa cosa anche sulle province o meglio le prefetture. La seconda operazione che è stata fatta è quella di andare a identificare tutte le unioni comuni esistenti e dando però dei vincoli, unione dei comuni al, al cui interno nello statuto fosse esplicito, oppure eh, per altri motivi fosse ancora più esplicito, fossero già esercitate funzioni di protezione civile. Se delle unioni si sono già conformate in tale... Mm, non era eludibile e in questo senso sono state poi fatte delle modifiche ai sistemi locali del lavoro e l'Istat da questo punto di vista che ho visto da qualche parte, eh, Raffaella, che ora non vedo, eccola, ecco, uh, urlerà probabilmente, eh, però era per per evitabile, nel senso che doveva essere per forza uh, modificato nel momento in cui quelle unioni sussistono. Là, nel nello schema a sinistra vedete: le unioni verdi sono quelle che ricadono completamente all'interno del contesto uh, territoriale, le unioni invece gialle sono quelle che scavallano un confine. Fra contesti territoriali. Questo scavallamento eh, ha implicato una modifica della perimetrazione del contesto territoriale. Novamente qui c'è un'analisi in termini demografici, e vedete che questa volta esistono, continuano a esistere, però. che sono superiori a 50.000 abitanti. E questo problema lo, lo abbiamo esaminato per andare a vedere se fosse opportuno ripartire eventualmente questi contesti. La ripartizione a questo punto è stata fatta analizzando un'altra geografia esistente che attualmente funziona, cioè nel senso è quella sancita, i com. Sono stati presi i com e confrontati con i contesti territoriali. Eh, quelli verdi sono quelli che ricadono interamente all'interno di un perimetro di contesto territoriale. Quelli gialli invece sono quelli che scavallano il confine del contesto territoriale. Gli arancioni praticamente si distribuiscono su tre contesti territoriali, perciò una geografia completamente diversa. Da questo punto di vista la scelta è stata questa, quei contesti territoriali che erano superiori a 50.000 abitanti sono stati suddivisi in funzione dei confini, dei comme che ricadevano internamente a quei contesti territoriali. Per cui, in qualche maniera, salvaguardando il complesso del contesto territoriale, c'è una subripartizione. Questa è la, praticamente la visione finale. Sussistono ancora dei contesti territoriali con una quantità di popolazione eccedente 50.000, ma a questo punto non è stata più toccata perché in alcune circostanze è eh, stato ritenuto improprio, eh, faccio un esempio, eh, Cosenza che sta nella parte diciamo nord occidentale, quella piccola macchiolina, Cosenza è l'unico comune che eccede molto la dimensione dei 50.000 abitanti ma per dimensione non aveva senso subripartirla ulteriormente e così anche sulle altre si è ritenuto che il limite di popolazione oltre 50.000 abitanti non fosse sufficiente per determinare un'ulteriore ripartizione, a meno, a meno delle verifiche a cui invece successivamente deve essere sottoposto il tutto. Prima di fare queste verifiche però occorre l'ultimo passaggio che è l'identificazione dei comuni di riferimento. L'identificazione dei comuni di riferimento è abbastanza semplice nel senso che si va a verificare per ciascuno dei contesti dei dove sono i comuni di riferimento del sistema locale, dove sono i com, dove sono i poli dei sistemi locali che sono delle, delle, diciamo, delle altre, degli altri comuni all'interno del sistema locale con determinate caratteristiche attrattive per il sistema locale e in base a uh, coincidenza di queste cose cioè per intenderci più il, il comune uh, era Uh, sia uh, comune di riferimento per il sistema locale, sia sede com, era evidente che veniva mantenuto, non poteva altro che essere una conferma che era stato scelto bene e che deve andare in, in quella direzione. Là vedete praticamente la sintesi per la Regione Calabria, sui 56 contesti territoriali uh, ci sono 32 uh, con capoluogo SLL e sede com, 5 solo con capoluogo SLL, 4 polo SLL con... e infine 15 con sede COM. Cioè in definitiva, in definitiva vengono confermati i COM a meno di 5 unità. A meno di 5 unità là esistono questo genere di problemi. Adesso vediamo delle statistiche e capiamo di che cosa si sta parlando. La verifica che però viene fatta è quella dell'isocorone, cioè la raggiungibilità dei territori e della popolazione. Come viene fatta? Semplicemente con le località abitate, con il grafo delle strade, ovviamente eh, valorizzato in termini di accessibilità e perciò tempi di raggiungibilità delle località in tempo di pace, è evidente, e sulla base di questo sono state fatte delle isocrone all'interno di ciascun contesto territoriale per misurare la quantità di popolazione. Eh, in questo caso siamo in un'ottima, cioè questo è il finale ovviamente, eh, perché come vi dicevo ci possono essere dei processi di feedback se non tornano le cose bisogna tornare indietro eh, il, Praticamente il 99% della popolazione è raggiungibile nei 45 minuti in questo momento è stato adottato i 45 minuti perché era quello di riferimento della direttiva eh, 1099 di protezione civile vi faccio notare semplicemente quei tre comuni che erano al confine nord eh, che gravitano su Nova Siri effettivamente sono quelli più problematici ma perché appunto quella popolazione sappiamo che pendola verso la Basilicata e meno verso Cassano perché quello è il comune di Cassano su cui vanno a, a gravitare. Ovviamente questa cosa significa, eccolo là, si vede quello che, eh, che ha un'incidenza maggiore di popolazione raggiungibile in tempi superiori ai 45, però per il resto, per ciascun contesto territoriale, si ha questo tipo di valutazione. Dopo questa verifica, che è di natura fondamentale, ci sono invece i confronti. Il primo confronto, come vi dicevo, è quello delle province. La situazione per la Regione Calabria è, ben, è contenuta. Ci sono questi sette comuni che praticamente scavallano il limite provinciale. Su questa cosa sicuramente, credo, nel pomeriggio la Regione Calabria eh, dirà la sua proprio su questo argomento. Eh, sono delle situazioni, fra virgolette, marginali e questo fa ben presupporre che ci sia una coincidenza diciamo, della, della formazione delle province anche in termini organizzativi, debbono essere risolti questi problemi che confliggono con un assetto, un assetto amministrativo dato e che se non può essere variato eh, non può neanche eh, essere in qualche maniera contrastato. In questo momento non è stato fatto nulla perché è evidente che è una decisione che viene rimandata in capo agli organi, la regione in primis e oltre le prefetture. L'altro confronto è quello delle zone di allerta, e qui nel caso della. Eh, che non, erano, non differivano molto, anche qui erano originariamente di poco difformi rispetto ad singoli comuni e che invece sono la regione di sistemare la cosa organizzandole in maniera che eh, fossero coerenti i due sistemi. Questa è la sovrapposizione con le, una delle zone di pericolosità, perciò la classificazione sismica e come anche, eh, diciamo apparentemente, c'è una quasi coincidenza fra alcuni sistemi questa cosa abbiamo sempre ritenuto di non doverla utilizzare neanche per modificare eventuali contorni perché abbiamo ritenuto che le singole pericolosità non fossero determinanti per gli assetti organizzativi. In alcuni casi per alcuni tipi di pericolosità è particolarmente evidente, sarebbe paradossale che qualcuno organizzasse l'organizzazione del territorio in funzione, che ne so, della classe 1 di sismicità. Significherebbe che l'Appennino autonomamente diventa tutt'antratto auto-organizzato, cioè sarebbe una complicazione immane perché con un, un valico, con un crinale, raggiungere il avrebbe alcun senso. Oltre al fatto che probabilmente non ci sarebbero disponibilità di quei centri operativi fondamentali per la gestione, cioè nel senso che un ospedale probabilmente in zona 1 non c'è, e allora uno deve andare nel centro di riferimento limitrofo. Per cui l'organizzazione, l'assetto organizzativo in questo caso sicuramente non può tener conto, non può derivare da questa condizione di pericolosità del territorio. Qui c'è una prima mappa, una prima tabella di sintesi. Eh, vi prego di guardare la prima colonna, stiamo parlando di 400 e passa comuni, arriviamo a 56 contesti territoriali che è l'ultima riga, i com sono 67 a meno delle due suddivisioni di eh, Cosenza e Crotone, i sistemi locali sono 44 per cui i contesti territoriali sono di fatto una, di, una sorta di mediazione fra i com attualmente esistenti e eh, i sistemi locali. Vi faccio, vedere che vi faccio notare che nell'ultima risa territoriali eh, sono praticamente prevalentemente fra i 10.000 e i 50.000 abitanti e 7 invece superano i 50.000 abitanti. Nella pennetta che al, taluni di voi ha, si ritrovano nel materiale distribuito ci sono tutte quante le basi dati con i progetti di QG che il, eh, che il gruppo di lavoro del, del CNR IGA che ha predisposto e in cui si possono ricostruire praticamente tutte le cose che fino ad ora avete visto. L'applicazione intera Italia è questa, vengono fuori 522 contesti territoriali, di cui 232 sono identici al, ai sistemi locali del lavoro, il 44%. L'11% però, per cui oltre il 50%, di fatto rimane invariato. Il 59% sono accorpamenti di temi locali, per i più svariati motivi, come uno di questi, come detto, è quello riguardante il fatto che possono essere al di sotto dei 10.000 abitanti. In altre circostanze invece si è preferito aggregare quando ci fosse un'unione dei comuni che scavallava in due eh, sistemi locali. Se i sistemi locali non erano molto grossi da un punto di vista demografico, densamente popolati, allora si sono aggregati. E per il 34%, 177 sono le modifiche e invece ci sono 54 che sono stati sub ripartiti perché eh, molto grandi. Di questi bisogna dire che in non è stata fatta una sub tipo Roma, all'interno della città di Roma eh, perché qui sono presenti quelli del Comune di Roma, se non sbaglio forse anche quelli della provincia, non è stata fatta questa sub-ripartizione perché è eh, evidentemente demandata l'organizzazione di queste grandi città, cioè nel senso sicuramente per Roma saranno probabilmente anche per Napoli. Questo è praticamente il quadro di riferimento su quello che accade, accadrebbe in Italia, su questa cosa, stiamo parlando di 522 unità, perciò un abbattimento in termini numerici consistente, non solo in termini di comuni è evidente, ma anche di com, coi o cuore a seconda delle denominazioni che sono, assumono nelle diverse regioni, più, eh, um, ancora più abbattuta anche rispetto ai sistemi locali che sono 611. Anche qui eh, si evidenzia che la situazione è un po' più variabile ma tutta la popolazione, quell'unico è, è un sistema locale di, di Trento che abbiamo ritenuto impossibile eh, aggregare eh, ad altre cose per cui c'è un unico eh, contesto territoriale al di sotto dei 10.000 abitanti, il resto sono ripartiti fra le, le altre due classi demografiche. La Regione Cala ha adottato ormai da tempo nel 2016 contesti territoriali con la finalità di utilizzarli per individuare gli edifici strategici fondamentali e poi assegnare le risorse per la messa in sicurezza. E, dopodiché eh, le zone di allerta anche sono state uniformate. Sul il senso e il significato di queste cose riguardanti i contesti territoriali beh, ci sarà tutta la giornata di domani in cui verrà illustrata la strategia perché diceva bene questo è il primo passaggio, poi, poi significa individuare gli edifici fondamentali, significa valutare l'operatività in termini per ora solo strutturale e a livello sperimentale è già stato fatto su contesti territoriali sempre della regione Calabria e intendiamo proseguire anche della Toscana devo dire a Prato e, e via discorrendo. La regione Abruzzo pure li ha adottati in via preliminare delle analisi della condizione limite della CLE come forma di incentivazione verso la pianificazione intercomunale questo è il quadro generale a livello nazionale lungi dal me dal voler leggere tutte le cifre eh, semplicemente per avere un quadro in termini percentuali stiamo parlando del 40% della, dei contesti editoriali in Italia che si colloca fra 10.000 e, e 50.000 è abbastanza differenziato come numeri come era facile aspettarsi. Un'ulteriore tabella riguardante il conto a livello nazionale, sul quale anche se non sono più 107, ovviamente le province, però... Questo è. Infine, questa ultima slide, penultima. E questa penultima slide nella quale eh, due dati, allora quello di destra è il 99% della popolazione raggiungibile entro 45 minuti e questo diciamo è un dato molto importante, c'è cioè questa verifica che, che viene fatta a livello nazionale, da prendere ovviamente cioè è un calcolo che è stato fatto determinando, eh, con, diciamo con determinati assunti cioè concentrare la popolazione nel baricentro della località, ciascuna località abitata e poi utilizzare la, la strada di minor percorrenza che va da questo eh, baricentro al baricentro del comune di riferimento. Questa è l'assunzione che è stata fatta in termini eh, diciamo tecnici, in una grande città è evidente che eh, questo questo assunto non, non funziona più, se vado a prendere Roma e poi vado a misurare questa cosa e non tengo conto delle, dei, delle problematiche di traffico interno o delle strade interne di Roma, questa cosa non funziona. Funziona invece molto bene per i centri piccoli, questo sicuramente. A sinistra invece, all'interno di tutti i centri di riferimento che sono stati di questi 522, il 73% sono già dei cui viene confermato il fatto che quello che era rimane. Su quel 27% invece non torna nel senso che sarebbero di nuova istituzione. Infine questa, una piccola valutazione finale, sicuramente i vantaggi sono quelli della stabilità nel tempo perché fa riferimento a dati che vengono forniti con questa attribuzione, sono sistemi stabili, c'è l'omogeneità per l'intero territorio cioè alcuni principi vengono sanciti nella stessa forma dappertutto, la metodologia è trasparente cioè dico esattamente come funziona nel, nell'applicazione di ciascuna regione passo passo viene elencato quello che viene fatto, sono delle fonti certificate pubbliche, disponibili, e questo metodo è riproducibile, tutte cose che in campo scientifico quantomeno dovrebbero essere scontate, però se uno va a vedere cosa è successo fino ad oggi in Italia, campo organizzativo, non è possibile replicare i processi di coloro che hanno individuato i COM, perché non c'è scritto da nessuna parte qual è la metodologia che è stata utilizzata. In questo caso se uno prende questi dati e li replica, arriva, deve arrivare agli stessi identici risultati. Chiaramente eh, questo dà grosse opportunità, sì, perché ci sono delle sinergie con politiche economico-sociali, come detto parto con dei dati che nascono con altre finalità, non solo proprie quelle di protezione civile. Posso fare delle valutazioni che sono comparabili a livello nazionale, per cui una distribuzione di risorse e determinate esigenze sono meglio eh, valutabili e inoltre in questa maniera posso meglio definire dei requisiti minimi per tutta la popolazione, non in maniera differenziata. I minimi perciò devono essere standard minimi, non è un caso, debbono essere propri per tutta la popolazione. Ci sono ovviamente delle debolezze che sono il primo il coordinamento con gli altri sistemi territoriali e questo l'abbiamo detto, cioè è evidente che uno va a confrontarsi con geografie diverse e allora bisogna trovare le giuste mediazioni. Laddove non è possibile modificare bisogna da una parte cedere per cercare di adottare il prima possibile dei sistemi che siano largamente condivisi. E ci sono dei veri e propri rischi che ci siano politiche avverse, cioè se qualcuno vuole continuare perché stiamo parlando di protezione civile, stiamo parlando di un segmento, di un settore, e se qualcuno invece va in un altro questo è evidente un problema oppure possono essere delle richieste divergenti dai territori che non vengono curate perché eh, il, la soppressione di un com il trasferimento di un com come è noto significa andare a toccare diciamo nel, nell'autonomia di determinati comuni un, un raggiungimento di un obiettivo che viene visto come la perdita di, di, di qualcosa e questo evidentemente sono politiche che debbono essere curate. Eh, nel, nel percorso delle fusioni della provincia di Trento eh, è stato fatto un percorso di condivisione con la popolazione dei de vari stakeholders locali per eh, discutere e convincere delle bontà, della bontà di alcuni processi decisionali che portavano all'aggregazione dei territori. In questa maniera hanno soppresso un centinaio di comuni negli ultimi anni. Eh, vorrei continuare a sottolineare questa cosa e credo che questi siano almeno questi indipendentemente dalle scelte che uno voglia fare scelte di merito, scelte di localizzazione eh, io credo che però questi siano principi che oggi non possono essere più ignorati senza della metodologia fonti certificate, riproducibil riproducibilità bene, questi credo che siano degli indirizzi eh, sui quali ci deve essere un'ampia convergenza. Vabbè, eh, questo lo avete già visto, eh, questo per dire che questo percorso che è iniziato al di fuori del PON, devo dire, che adesso è stato consolidato all'interno di questo eh, progetto, eh, vede la partecipazione di eh, una quantità di persone che in qualche maniera ha contribuito abbastanza ampia. Grazie. Grazie Fabrizio, hai terminato con largo anticipo, quindi a questo punto eh, se eh, qualcuno ha delle domande, richieste di chiarimento eccetera si può aprire una breve discussione in attesa del, del pranzo. Nessuna mano alzata, vuol dire che è tutto chiarissimo come dice Italo. Volevo solo aggiungere una cosa io, che, che, no, no, no. no, era per sottolineare un altro aspetto, no? che basandosi questa metodologia sui sistemi locali del lavoro, no? che sono i luoghi dove sostanzialmente la maggior parte delle, eh, delle persone esercita le proprie relazioni sociali e economiche, no? Questo metodo tende a individuare degli ambiti dove una qualsiasi forzante, un qualsiasi evento eh, tende ad esercitare i, i propri effetti e dove quell'ambito richiede una risposta rispetto a questi effetti, cioè l'impatto dell'evento per la maggior parte, a meno che non sia un evento insomma, di, di intensità e estensioni tali, circoscrive il proprio effetto ma dove in quell'ambito la popolazione vuole una risposta rispetto a questo questi termini di eh, localizzazioni di, di aree di emergenza anche in termini di, di ricostruzione a seguito degli eventi proprio perché eh, diciamo, si comporta c'è una esposizione, ritorno a, al concetto che era stato accennato in precedenza, l'importanza della gestione del rischio di dare sempre maggiore, eh, diciamo, enfasi al discorso dell'esposizione. Qui da, da un certo punto di vista, dal punto di vista socio-economico, l'esposizione è omogenea e quindi deve trovare una risposta compatibile con questa, con questa eh, omogeneità. Eh, L'altro aspetto che voglio sottolineare è che eh, rispetto a questa Logica che quindi è una logica multirischio perché il contesto territoriale non vale solo per un tipo di evento ma vale per tutti gli eventi, partendo da, dalla, dalla logica dell'esposizione e non più de, del, del rischio inteso del, in termini di, perico, di pericolosità, l'individuazione dei, dei, dei, dei comuni di, di riferimento diventa come devo dire, una logica vincente per andare ad allocare strutture che devono essere in grado di gestire i fenomeni non solo nella fase emergenziale ma anche nelle fasi che prevedono un eventuale evento calamitoso che sono quelle dell'allertamento, che sono quelle del presidio territoriale, che sono quelle del monitoraggio in sede, in sede locale. E, e quindi da questo punto di vista i contesti territoriali disponendo già di statistiche sono dei luoghi ottimali per andare a individuare degli indicatori perché laddove io attui delle politiche di riduzione del rischio efficaci queste politiche che poi possono essere in qualche maniera verificati perché se in, una, in un certo contesto, una certa, faccio un esempio, una certa infrastruttura viaria non è percorribile quella incide sull'economia di quel contesto e laddove io la rendo nuovamente percorribile troverò differenza in altri parametri di tipo, di tipo, di tipo economico e, e quindi diciamo da questo punto di vista eh, l, l, questo tipo di, di suddivisione necessita ovviamente di alcuni affinamenti eh, riguardanti indicatori di tipo idrogeologico che poi dovranno essere in qualche maniera anche mh, come si può dire, testati e calati sulla base delle singole realtà regionali ma a mio parere è una ottima base di partenza per fare una suddivisione in ambiti ottimali come quella richiesta dal, dal codice di protezione civile. Volevo solo chiarire che Fabrizio Bramerini ha fatto vedere un esercizio a scala nazionale dei contesti territoriali. Ovviamente è un punto che è stato fatto per verificare che il metodo sviluppato in particolare sulla regione Calabria era esportabile e in modo semplice perché avendo dei dati e avendo un web GIS disponibile questo esercizio può essere replicato in altri contesti ma era una semplice eh, come dire ribadisco esercizio che è stato esposto qui oggi proprio per porlo all'attenzione di un metodo di lavoro che si vuole proporre perché comunque come andremo a vedere oggi la protezione civile deve andare verso una nuova geografia di protezione civile che sono quelli degli ambiti territoriali ottimali e quindi c'è bisogno di eh, darsi un, uh, una visione unitaria standardizzare una procedura quello dei contesti territoriali che è calato anche su quelle che sono le aggregazioni socio-economiche del territorio ha anche il vantaggio che eh, oltre che essere utile come prevenzione, come gestione dell'emergenza, ma torna molto utile anche nell'emergenza per garantire la ripresa della vita di un territorio colpito da un'emergenza dove l'aspetto socio-economico diventa prevalente. Eh, recuperare le condizioni di lavoro in un'area colpita laddove ci sono già delle dinamiche che si esercitano in questa direzione consente come dire di affrontare meglio il post emergenza evitare il fenomeno dello spopolamento che spesso colpisce aree gravate da emergenza ovviamente laddove si tratti di aree vaste e quindi ci sembrava che questa logica dei contesti territoriali che aggregano e sviluppano Uh, i sistemi locali del lavoro Istat fosse una uh, utile uh, chiave di lettura in questo, in questo senso uh, per uh, le dinamiche di protezione. Ribadisco, ribadisco l'invito se ci sono uh, domande, chiarimenti, richieste di, richi di chiarimento dalla sala. No, possiamo, anticipare, possiamo anticipare leggermente la pausa pranzo, se sono pronti, eh, se sono pronti di là mi dicono, eh, sì, abbiamo un quarto d'ora di anticipo, eh, se è possibile allora casomai ci anticipiamo anche il, eh, il pomeriggio. Sì, quindi Ci vediamo tutti qui alle due, alle due meno un quarto ma tanto la sala pranzo è qui a fianco quindi eh, buon pranzo a tutti.